Oh, eccoci qui, benvenuti a tutti. Benvenuti. Ok, no, per Un attimo ho visto la mia telecamera, la mia webcam ferma, ma invece era stato solamente così, un, una defianza di, di Streamlab. Benvenuti a tutti che ci state seguendo, ragazzi. Siamo qui quest'oggi per questo secondo episodio. Dopo la ripresa estiva di un di quattro chiacchiere. Con Claudio Serena di Fumble GDR. Ciao Claudio, Ciao. benvenuto. Grazie. Eh, praticamente state facendo la Fumble Week. Eh, questa esatto, settimana. questa settimana per noi è la Fumble Week perché lunedì sera ci siamo veramente divertiti come dei dei pazzi a giocare a Greenox con Roberto De Luca è stata veramente una sessione memorabile direi cioè il termine giusto è memorabile perché alla fine abbiamo sconfitto Lorella Cuccarini e Marco Columbro che erano dei, dei, dei rettiliani e quindi diciamo che siamo stati abbastanza contenti del risultato ottenuto ecco eh, allora Claudio Inizio un po', diciamo, facendoti qualche domandina. Vai. Innanzitutto, visto che mi sembra che comunque non, non siete molto attivi a livello, diciamo, com come fumble, non è che ne fate, che ne fate molte, siete molto, molto tranquilli, ovviamente sto, sto scherzando. Che cosa hai fatto ultimamente? Che cosa, cosa, cosa hai fatto negli ultimi giorni? Che cosa Stai facendo Guarda. sia a livello di che cosa hai giocato sia di quello che stai scrivendo perché tanto immagino che ci sarà anche un lavoro di scrittura corrisponde tutto giorni. allo stesso gioco tanto quello che ho perché... giocato quello che sto scrivendo e quello che sto facendo è tutto Knights nice of the Round Academy immagina perché abbiamo lanciato il Kickstarter giovedì scorso quindi è quasi una settimana che è live siamo arrivati oltre 35.000 eh, euro e siamo a 530 packers o qualcosa del genere Adesso non ho sotto mano la schermata, ma era 500 e qualche cosa. Tra un po' la, la metterò io, quindi... E quindi sto scrivendo dei contenuti per Knights of the Round, anche se il gioco è completo, ci sono alcuni contenuti che stiamo facendo uh, per il mercato internazionale, perché del... gli italiani hanno avuto modo di vedere tutto il materiale di playtest, che è tutto il manuale praticamente... Mentre eh, in lingua inglese abbiamo tradotto solo un quick start, e quindi stiamo mano a mano aggiungendo piccoli pezzettini per far vedere come saranno fatti i job, come saranno fatte le stirpi, come sarà fatto il manuale dentro. In più sto preparando altri contenuti anche per l'Italia e poi c'è il kickstarter e poi c'è la campagna che stiamo portando avanti da sei mesi praticamente di Knights of the Round Academy che stiamo giocando da noi su Fumble e abbiamo giocato sì. anche venerdì e venerdì torniamo con un'altra puntata, siamo quasi alla fine della stagione e questa è una cosa molto divertente di Nights of the Round non è il primo gioco che scrivo con in testa una serie tv eh, ma questo, proprio la, il ciclo perfetto di numero di campagna è 26 che è il numero di episodi di una serie di anime giapponesi standard si presta proprio è bene. stato pensato ed equilibrato come numero di tratti per stare più o meno in quell'ambito lì ok no, visto che stiamo parlando di Knights of the Round Academy colgo la palla al balzo e vabbè dopo il successo stratosferico che avete avuto con con Not The End e... Tutto ciò che ne è nato intorno perché comunque si è creata una community grandissima, persone che hanno creato ambientazioni per Not The End, setting e tutto. È stato veramente un boom esplosivo, un gioco fantastico che sinceramente ha anche cambiato secondo me il modo di vedere il gioco di ruolo per, per com'era addirittura conosco di tanta, tanta gente, tanti, tante persone che giocavano esclusivamente solo a D&D e si sono approcciate hanno visto che c'è un mondo più, più vasto grazie proprio a Not The End che comunque è un gioco che, che potenzialmente ti consente di fare qualsiasi cosa e per quello secondo me è, è fantastico ma... Dopo questa piccola parentesi su Not The End, diciamo che focalizziamoci su questo Kickstarter che state portando avanti su Knights of the Round Academy, che è un gioco um, creato in coproduzione con uh, MS ed edizioni e altri uh, comunque grandi nomi del panorama GDR in Italia, perché ho visto comunque che ci sono anche collaborazioni con altre personalità di spicco sì, innanzitutto, sì. prima domanda su questo tema, come sta andando il Kickstarter? Intanto io con i allora, potenti Kickstarter... mezzi della regia il Kickstarter sta andando bene um, è andato funded in 22 minuti, quindi la partenza è stata veramente esplosiva, adesso siamo a 35.000 euro che è una bellissima cifra per aver fatto solo la prima settimana di tre quindi ci aspettiamo grandi cose e abbiamo avuto la simpatica sorpresa da parte di Kickstarter di quel banner blu che è comparso in tutte le pagine dei Kickstarter che avvisa la gente che ci sono ritardi in tutto il mondo di fare attenzione ma di essere anche gentili con i creatori e noi abbiamo fatto giusto oggi un update proprio a proposito di questo perché noi quando abbiamo lanciato il Kickstarter avevamo in mente questa cosa, eh, ci siamo premurati di prendere tutte le misure possibili per uh, limitare i danni al minimo possibile, ovvio ci sono sempre le possibilità di incidenti lungo il percorso, però… Certo. Non stampiamo in Cina, e non stampiamo fuori dall'Europa, lo stampatore ha un'ora e mezza di macchina a casa nostra, è quello con cui lavoriamo da not the end, quindi sappiamo come lavora, sappiamo che se ci dà uh, una disponibilità la rispetta. Non abbiamo tanti materiali che potrebbero sballare i tempi di produzione perché tutti gli stretch goal che stiamo sbloccando saranno digitali e disponibili per tutti, quindi... Quelli non rallenteranno il tempo di produzione perché il numero di pagine è aumentato troppo oppure uh, è arrivato un, in ritardo il materiale scritto da qualcuno. Quella cosa non, uh, non può succedere perché arriverà in digitale e quindi se caso arriverà quando arriverà ma il gioco intanto sarà stampato e, e distribuito. In più ci eravamo tenuti dei mesi di, di cuscinetto per eventuali ritardi quindi noi siamo super tranquilli da quel punto di vista e quindi sta andando, sta andando benissimo in realtà bene, bene, bene. infatti vedo che comunque anche la cifra che si è raggiunta è considerevole ma soprattutto so, è il numero di Baker che è quello che interessa sempre di più a me è ottimi i soldi perché poi ci servono per produrre il materiale vero e proprio però una cosa a cui noi cerchiamo di, di puntare di più è il numero di persone che raggiungiamo perché è facile fare tanti soldi con dei pledge molto alti, però poi il gioco è magari in mano a 12 persone. Se i pledge sono da 1000 euro, sono 12.000 euro, certo. ma sono 12 persone. Noi siamo a più di 500 backer in questo momento, che per noi è il dato più importante, perché vuol dire che comunque c'è molto interesse. Beh, il, sì, per anche perché gioco. comunque 500 backer è una cifra decisamente considerevole, direi, proprio... Per un GDR sì. italiano esatto. è proprio un uh, numeri veramente niente, niente male. Ma comunque, ragazzi, da parte mia, non avevo proprio dubbi che avreste raggiunto questi numeri nel giro di, di brevissimo tempo perché tanto il prodotto molto valido e anche il tema che, che tratta è un tema che è nel cuore di moltissimi quindi mm -hmm. vincente poi se c'è un gruppo come il vostro alle spalle direi che è una garanzia praticamente c'è cioè, cioè, poco da dire su questo ma ehm... intanto Beh. risponderei un secondo accendere ah, sì, la esatto. domanda ehm, i sostenitori quanto sono quelli non italiani anche questo è un dato interessante perché sono 534 sostenitori al momento e 330 sono italiani, ma gli altri 204 no. Quindi due quinti della, de, della fanbase di Cotra in questo momento non sono italiani, che è una cosa ancora più bella di, di quanto ci potessimo aspettare. Certo. Intanto ringrazio anche Chandler Joy1 per, per il follow. Uh, beh diciamo che visto che siamo sull'argomento Cotra perché non ci parli un po' dell'ambientazione del, de, del regolamento di, diciamo del gioco in generale allora guarda parto prima dal regolamento perché poi aiuta a spiegare delle cose anche dell'ambientazione il regolamento è partito come hack di, di Not The End uh, all'inizio proprio semplicemente cambiando delle cose sulla scheda e poi è andato per la sua strada la scheda è diventata completamente diversa si usano i dadi non si usano i token e ci sono dei punti da spendere che in not end non ci sono tutte queste piccole cose che sono state aggiunte quindi il avere quattro tipi di dadi che sembrano complicati la prima volta che fai un tiro ma non lo sono perché mano a mano che costruisci il pool stai raccontando la scena quindi non, non si tratta solo di contare e tenere a mente quanti dadi dovrai tirare. Ma si tratta di raccontare cosa vuoi fare perché quello sta già facendo il pool. Um, e danno anche una grande profondità ai risultati delle prove. Perché le prove banalmente si tratta di raccogliere i tuoi tratti eh, che ci sono sulla scheda, che sono dadi da 8. Guardare quant'è la difficoltà, trasforma quei dadi da 8 in dadi da 6. Se ci sono tratti della minaccia che entrano in gioco i dadi da 6 possono diventare anche dadi da 4 E poi tu puoi spendere dei punti, che sono i punti limite, per aggiungere dadi da 12 Tiri, tieni il più alto dei dadi positivi, che sono quelli da 8 e da 12 Il più alto dei negativi E guardi se è un successo su tutti e due i dadi Un successo con una conseguenza, se è solo uno ha fatto successo o un fallimento completo Questa è la base a questo però si aggiungono i disastri e i trionfi gli, i disastri sono tutti gli uno sui dadi negativi e i trionfi sono tutti i dodici che vengono fatti non solo con i dadi da dodici tu potresti anche comprarti dei trionfi se i tuoi amici ti hanno aiutato e hanno speso dei punti mentre tu facevi la prova dandoti dei bonus potresti arrivare lo stesso a ottenere un trionfo questa grande varietà di successo con eventuali conseguenze e trionfi e disastri che succede tutto nella stessa prova muove tantissimo il gioco e soprattutto essendo un gioco ispirato agli shonen e ai robottoni le cose che succedono non sono mai banali è difficile in Knights of the round fare una prova per aprire una porta perché non sarebbe per niente interessante quello che succede è che però quando fai le cose le fai in grande stile non stai solo attaccando con il robottone il kaiju lo stai facendo in maniera plateale facendo succedere tantissime cose mettendo tanta drammaticità in scena e la cosa secondo me fondamentale di questo e del, della, di come funziona la spesa dei punti limite eh, nel gioco ti dà la soddisfazione di fallire nel senso che anche quando vincono le minacce Prendi un sacco di disastri, esci di scena, succede quello che deve succedere. Non è mai solo perché ho fatto un tiro sbagliato ed è andato male qualcosa. È stato un'escalation un di, di cose che si sono messe una sopra l'altra e a un certo punto ho fatto delle scelte che mi hanno portato a uscire di scena. È e questa secondo me è una cosa molto importante perché non ti lascia mai nel, con quella sensazione di è andato male però non ci avevo voglia che andasse così no, questa è una cosa sì, che secondo me rende molto più bella diciamo la narrazione che c'è dietro al contrario dell'ok okay, ho fallito ho fatto un liscio ecco diciamo come invece no invece in questo modo è bello poi, beh, poi ricalca anche a pieno il mood che c'è nei vari anime, fondamentalmente, che ogni azione sempre sia andata in porto che no, ha sempre comunque delle, delle conseguenze, a volte anche poi, magari anche psicologiche. Per, per, il, per il personaggio che, che le porta avanti. Eh, questa è una cosa molto figa: molto bella e, e ovviamente, poi, eh, come dicevo, la spesa dei punti è. Fondamentale Nel gioco In realtà è più importante la spesa dei punti Dei tiri dei dati stessi Perché quando spendi punti Intanto stai Ovviamente raccontando che il tuo personaggio Si impegna a, a cercare di fare qualche cosa È un gioco che gira molto intorno all'idea di impegno Sia per quanto riguarda le prove Sia per quanto riguarda i rapporti personali L'impegno È, è un, un pilastro centrale Del gioco E quindi non solo stai Dichiarando quanto la tua matricola si sente presa da quello che sta facendo Ma a un certo punto arrivi in sovraccarico E quando arrivi in sovraccarico, come ci insegnano gli anime Tutto diventa questione di vita o di morte Quindi tutto quello che succede diventa o un disastro o un trionfo Anche quello che non lo doveva essere Una banale conseguenza diventa un trionfo Un successo parziale diventa un trionfo Quindi tutto quello che succede diventa di proporzioni epiche questo non vuol dire che poi si giochino dei personaggi che sono bravi in tutto che riescono a fare tutto che possono fare qualsiasi cosa anzi i personaggi da soli tendenzialmente non hanno una vita facile non hanno una vita lunga e si stancano molto facilmente le minacce hanno dei punteggi di, di potenza che dicono quanti punti limite devi spendere ogni volta per fare qualche cosa e dato che i punti limite sono una risorsa limitata, l'unico modo in gioco per riuscire effettivamente a fare qualche cosa è collaborare con gli altri. Ok. Quindi un personaggio da solo non è in grado di sconfiggere chiunque si trovi davanti a lui. Lo deve fare aiutato da qualcuno, lo deve fare prestando attenzione a quello che sta facendo. Buttare i dadi non, non serve a nessuno. E... Um, c'è tutta la parte anche di relazioni personali che ovviamente esula completamente dai tiri dei dadi e, e quella è una parte su cui puoi essere il miglior combattente del mondo, puoi essere Goku che lancia la sfera Genki-Dama, ma i rapporti vanno costruiti facendo cose, non ci sono tiri di dado che costruiscono i rapporti. I rapporti anche meccanicamente, e ci sono delle meccaniche che li regolano, però regolano... La, la, la conseguenza di un rapporto che hai costruito non costruiscono meccanicamente un rapporto quindi sei tu che ti devi impegnare in una direzione o nell'altra per sviluppare quei rapporti in gioco e questa è un'altra cosa che quindi non ti rende completamente invincibile immortale bellissimo e insuperabile puoi essere un adolescente perché poi si giocano adolescenti tra i 15 e i 17 anni con tutti i problemi degli adolescenti eh, le amicizie gli amori i genitori la, gli insegnanti che cercano di plasmarti come individuo quando tu vuoi essere ribelle tutte quelle dinamiche sociali che eh, hanno un peso meccanico all'interno del gioco ma il peso viene da quello che hai fatto e non il contrario eh no, questo poi è anche un, un lato molto interessante del gioco, perché magari uno si aspetta solo, ok, entro dentro al robot, a robottone, fracasso di, di botte, il, il kaiju che mi si para davanti, quando in realtà il gioco mh, non è così, anche ecco come, come hai appena detto, anche tutta una serie di sfaccettature che riguardano anche i rapporti tra i vari personaggi e tra i vari anche personaggi tra i vari png che ci sono durante le, le sessioni cosa che è anche molto importante secondo me poi ne è venuto fuori una discussione ieri quando abbiamo avuto diciamo la, la posta del drago con, con steph kirian che praticamente eh, se anche c'è un gioco che magari ti aiuta a a tenere anche dei rapporti con gli altri personaggi che hai al tavolo, sei anche più motivato ad averli, perché uno dei, dei, dei problemi che ho sempre visto è che molti giocatori, la sta grande maggioranza, sono tutti molto fighi a fare il discorso epico davanti al cattivo di turno. Poi quando si parla magari di creare una romance, una bromance o, o qualsiasi cosa, un, un rapporto interpersonale tra due personaggi c'è sempre un po' quella situazione di metagame, dici che lo, questo è il mio amico, lo conosco, non riesco a, a stringerci nulla invece proprio per questo motivo se c'è anche diciamo, il gioco che aiuta e spinge per, per, per fare questo credo, credo che proprio sia una, una marcia in più perché è... eh, sicuramente avere qualche cosa che meccanicamente ti dà una ricompensa nel cercare di sviluppare un lato del personaggio ti invita a farlo sì. in D&D non hai nessuna, nessuna ricompensa nello yeah. sviluppare più o meno un, un rapporto con un altro se non una questione extra meccanica di ok ti ho aiutato prima mi darai una mano perché siamo amici ma quello esula dalle meccaniche quando nei giochi c'è una meccanica di rapporti personali, poi possono essere più contenute, più invadenti, più eh, impegnative da, da sviluppare, però sicuramente diventa tutto più personale, diventa più interessante vedere certi lati del personaggio, semplicemente perché ha senso metterli in scena, ha senso puntare il, il faro su, su quella specifica cosa. Certo, no. E poi, diciamo, come flavor che il gioco vuole proporre, diciamo che c'è stato tutto, perché comunque qualsiasi shonen fondamentalmente che c'è è, è stracolmo, diciamo, di, di, di situazioni come, come questa. Quindi, no, no, è una cosa molto molto figa. Sono d'accordo. E tra l'altro non è nemmeno un caso che, sia stato che, che io abbia scelto di fare di mettere il gioco in una scuola perché a scuola sei costretto ad avere dei rapporti personali che è una cosa eh, quando sei adolescente che magari vivi anche male però è necessaria alla crescita di una persona perché siamo esseri sociali senza dei rapporti personali non diventiamo appieno degli esseri umani secondo me certo. e quindi essere forzati ad avere questi rapporti eh, personali in un'età in cui stai scoprendo chi sei tu e non sai ancora nemmeno chi è il resto del mondo è estremamente importante e costringerti a dover giocare a scuola ti costringe a mettere in testa anche quello non è un gioco in cui vai e picchi e basta proprio perché sei a scuola c'è la parte in cui ci si sfida, in cui si sale sul robottone e si picchiano i kaiju, i kaiju e poi c'è la parte in cui devi fare i compiti e c'è l'attività del doposcuola e ti hanno invitato in caffetteria, ma tu non, ci sa non sai se andarci o meno perché c'è la ragazza che ti piace. Tutta quella <ride> roba lì fa parte del gioco, per forza. Certo. Mi ricorda anche un po' ovviamente Evangelion, no? che comunque era un... che è il maestro, diciamo, che è l'opera omnia da questo punto di vista, che comunque si sì, è... presentava anche tematiche come per questa, perché in fin dei conti Shinji combatteva sui robottoni ma fondamentalmente andava a scuola, quindi prima che, vabbè, infatti, che accadessero infatti... fattacci però vabbè. <ride> era la, la questione del robottone era quasi una scusa per parlare di altro, anzi possiamo certo. togliere il quasi, era una scusa di idea hanno per parlare di come lui viveva i rapporti personali certo. e infatti l'ultimo rebuild è la fine della sua terapia che è durata 20 e passa anni però si vede, cioè guardando il finale del, dell'ultimo rebuild capisci che lui ha fatto un percorso personale che era iniziato già prima di Evangelion, e Evangelion l'ha reso pubblico e lui l'ha chiuso con, con il rebuild e tutte quelle cose le ha messe in scena e si sono sviluppate con la scusa dei robottoni che è la stessa cosa di Kotra, i robottoni sono una scusa per giocare a qualche cosa poi magari i robottoni non li vedi per 10 sessioni perché sei concentrato a fare tutt'altro. No, questa è una cosa molto molto bella infatti, eh, mi piace molto come approccio. Bene, bene, bene. Eh, facciamo un salto parlando dell'ambientazione o vuoi dirci ancora qualche cosa riguardo il regolamento? Ma direi che... Guarda, del regolamento ti posso dire ancora che ci sono un sacco di opzioni, perché ci sono sette stirpi, ognuna con quattro eredità, ah, è vero, 15 sì. job, quindi le possibilità di combinazioni già solo di queste sono tantissime. In più, uh, dato che il personaggio non è fatto di numeri, ma di tratti come in Not The End, lo stesso personaggio, quindi la stessa stirpe, con lo stesso job, con la stessa eredità i tratti che ci sono intorno sono diversi sono due personaggi completamente diversi le possibilità di, di rigiocare sono molto più alte che in uh, giochi in cui il personaggio viene descritto con i numeri proprio per questo certo. motivo perché la ciccia che ti metti intorno non è solo ciccia che poi non serve meccanicamente è ciccia che meccanicamente ti serve quindi stai facendo letteralmente un personaggio diverso anche con gli stessi pezzi di base e questa è una cosa che secondo me è, è da ricordare che è una delle cose ovviamente mutuate da, da, da Not The End, uh, non posso negare che ci sono delle influenze, anzi le, le dico chiaramente e, e ne vado anche fiero, non solo perché Not The End è un prodotto nostro, ma perché um, sono anche fortemente dell'idea che costruire sulle spalle di quelli che sono arrivati prima, giganti o meno, sia il modo migliore per andare avanti in generale so, sotto qualunque aspetto e quindi prendere le, le cose che funzionano in altri giochi perché ovviamente poi tutti i giochi sono fatti a Frankenstein dai giochi che sono arrivati prima possiamo dirci che questa cosa è innovativa però in realtà è solo che hai messo insieme dei pezzi sì, ma... belli valido anche che... per molte altre cose questo discorso esatto. sì, sì, è... le tv, i libri, i fumetti, qualsiasi esatto, cosa, esatto. il discorso è sempre quello e non sono i singoli pezzi che fanno l'insieme ma è l'insieme dei pezzi che scegli che fa l'insieme giusto. e quindi ehm, queste influenze di, di Not The End ci sono io le ho semplicemente adattate un po' al, allo stile di gioco che volevo raggiungere quindi i punti ci sono perché ti devo dare questa sensazione che tu abbia la necessità di impegnarti quando fai le cose cosa che in Not The End mancava secondo me Mm, sì. e li ho anche messi per rendere l'aiuto una parte molto più centrale del gioco in node ci si può aiutare come ci si può aiutare nel 99% degli altri giochi però è sempre qualcosa che ha dei, delle, dei rischi ha delle ricompense che però fai abbastanza a cuor leggero in cotra aiutare non è mai a cuor leggero, è sempre molto sentito proprio per come funziona meccanicamente il gioco, come funziona la spesa di punti, come funzionano i rapporti in relazione a questa spesa di punti. E um, in ultimo ci ho messo i dadi, perché mi piace tirare i dadi e non estrarre i token dal sacchetto. Beh, giusto. Gusto personale, Purtroppo, ma no. Uno oh. dei miei giochi preferiti è Genesis, quindi... <ride> Beh, anche come sistema di gioco, dici? Come sistema. Sì, sì, anche io. Io, io, per me il Genesis è uno dei migliori in assoluto, quindi sono... Un, Ho una sacca così di dadi per, per Star Wars RPG, quindi cioè, no, sono un fan accanito anch'io. Quindi sfondi un, una porta aperta con, me, con, con il Genesis. Quindi sì, concordo che... Infatti anche i dadi che poi si usano in, in, in Cotra sono, diciamo, gli stessi dati. che... Ovviamente su Genesis poi hanno ovviamente... Fantasy Flight uh, ha avuto quell'idea commerciale anche, diciamo, di, di game design, di mettere i simbolini, eh. però sì, sì, certo, no, no, chiaro. E invece per quanto riguarda il setting, esatto, il setting, il setting è un... beh, innanzitutto ovviamente siete a scuola, quindi quella è la maggior parte del setting che vi interessa giocare c'è una cornice abbastanza dettagliata di che cos'è il mondo di gioco, uh, quali sono le fazioni in campo almeno per quanto riguarda le macro aree. C'è una chiara idea di um, guerra fredda tra i due regni che hanno appena finito di combattere, che sono Camelot e l'impero di Saxon e ci sono altre cose sparse in giro per tutto il manuale che vi danno un cornice di quanto è ricco un popolo piuttosto che l'altro, come è sviluppata la tecnologia in un posto piuttosto che l'altro, gli avaloniani, eh, perché sono rimasti isolati, sono rimasti isolati per centinaia di anni perché il dottor Merri ha fatto delle cose. Ma la cosa importante è che, dentro a questa cornice ben definita, i dettagli non ci sono. La cornice è abbastanza definita da rendere chiaro subito che cosa stai giocando. Chi è un personaggio all'interno del, del mondo? Se ti dico un personaggio è un Breton e hai letto le 10 pagine di ambientazione, sai perfettamente che cosa vuol dire essere un Breton, dove stanno chi altro è un Breton. Ma i dettagli sulle città, le personalità importanti, fatti anche di storia, sono da costruire insieme con delle schede anche apposta che ci sono nel manuale, sia per i luoghi, sia per gli eventi storici per le fazioni in modo da darti abbastanza eh, agio nel plasmare il tuo mondo insieme al resto del tavolo guidandoti nel farlo quindi senza dirti non ti abbiamo detto niente, fai tu no, ci sono delle linee guida, ci sono degli strumenti per farlo però lo fai in modo da renderlo personale in modo da renderlo vivo e sentito questo, questo mondo soprattutto perché Buona parte del mondo lo costruisci con i personaggi, non tanto con il mondo di per sé. Durante la sessione 0, per dire, non c'è un vero e proprio, costruiamo il mondo insieme. Il mondo si fa per prima cosa decidendo chi sono le matricole che verranno giocate, a che stirpi appartengono, che temi vogliono mettere in scena e um, si sviluppa poi mano a mano che si gioca attraverso i flashback che sono il metodo principale per far evolvere le matricole e sono un metodo per vedere il passato dei personaggi, del mondo e di tutto quello che è successo perché i flashback sono delle sessioni in cui giochi o la tua matricola o qualcuno legato alla, alla tua matricola nel passato potrebbero essere i tuoi genitori un antenato di migliaia di anni fa lo scienziato che ha inventato per primo il tipo di knight che piloti tu nel 9 milioni di anni fa non è rilevante il i giochi, quello che è rilevante è che in quel momento stai costruendo un pezzo di mondo, stai costruendo un pezzo di background perché tu giochi tutta questa sessione sapendo da dove parti, dove è la tua matricola o comunque la persona legata alla tua matricola, sapendo eh, chi sono i comprimari ma poi quello che è successo effettivamente in quel momento lo scopri solo giocando. E quando finisci di, di, di fare questa sessione, aggiungi un tratto alla tua, alla tua matricola, un tratto particolare che si chiamano memorie, quindi in quel momento tu stai costruendo il tuo background, hai costruito un pezzo di mondo, e puoi andare avanti con qualche cosa che senti molto tuo, con dei villain che probabilmente arrivano dal passato e dal background dei personaggi, quindi sono. non sono il... Grande cattivone che ha i suoi piani malvagi per il mondo, ma che è completamente distaccato da, da voi e non ha nessun legame. È sempre legato in qualche modo quello che succede nel gioco a quello che è passato e presente delle matricole. E questo vuol dire che quando affronti qualcuno lo stai facendo conscio di chi è. Tanto che poi i personaggi hanno uh, le nemesi, che sono delle persone o degli ideali... Con cui hanno dei conti in sospeso da risolvere e che quando sono in scena è come se fossero sempre in sovraccarico. Quindi è sempre tutto questione di vita o di morte, se c'è la tua nemesi. Figata. No, questa cosa anche del raccontare i background in questo modo, secondo me è fantastica e leva anche una, diciamo, di, quel, di quelle cose che. È un cruccio per molti master e per molti player, no? Dici, ti fatti, ho, ho pronto il background del mio personaggio, 10 pagine scritte in carattere 6, con tutta la storia così, invece giocarla è proprio una sì. gran figata. Anche perché lo rendi interessante anche per gli altri, perché scrivere 10 pagine di background per te è sempre interessante. Ah, certo, sicuro. Il tuo, sì, tuo sì. personaggio... Però renderlo poi interessante per non solo il master, che già si deve beccare il background di tutti i giocatori al tavolo, ma anche renderlo interessante per gli altri giocatori. E invece se li coinvolgi e loro sono parti attive della sessione di flashback, anche per loro diventa interessante. Oltretutto, e questa è una cosa che poi secondo me ri rivanghiamo quando stiamo parlando del podcast, i flashback sono nati come esperienza del podcast di Fumble. Perché è capitato a tutti. Manca qualcuno stasera. Non possiamo giocare perché la sessione doveva essere su quel personaggio lì. Era successa una cosa nella puntata precedente. Ah, okay. Siamo rimasti in kiffanger. Non possiamo andare avanti senza di lui. Perché è centrale nel momento in cui siamo. Ok, cosa facciamo? Giochiamo il flashback di qualcuno in questo modo. Possiamo giocare lo stesso anche se manca una persona, perché nel passato potrebbe semplicemente non esserci. Possiamo esplorare un pezzo del passato di qualcuno e quindi possiamo aggiungere un pezzo di storia e di mondo senza dover rinunciare a giocare, mm. continuando con, la stessa, con lo stesso arco narrativo che riguarda tutti quanti. Figato. E quindi questo è il, il mio consiglio, giocate i flashback in qualunque gioco, fate anche con Dungeons and Dragons. Benissimo, Fatela. Sì, sì. No, è... come idea è veramente figa. Poi, spe... specialmente u... anche per il fatto, come hai detto tu. No? Di unire l'utile a... al direttevole. Nel senso che mancanza di un player nel momento cruciale della sessione. Piuttosto che stare tutti a casa, uno. Esatto. No, no, no. Ottima idea. No, il, il, il gioco, secondo il mio parere, si presenta molto molto bene Parlando con te, mi è ancora salita di più la voglia di giocarci, provarlo Prenderlo no, perché l'ho già preso, quindi, quindi quando, arriverà, quando arriverà arriverà E no, è veramente figo, veramente bello, anche... Anche, mi piace anche il discorso dell'ambientazione che è diciamo, una spennellata messa lì per dare un contesto, ma poi la vera ambientazione è creata da, dai giocatori, dal, dal narratore da, e, da chi e, e da chi sta costruendo quella storia, anche perché... Capita anche spesso che in alcuni giochi dove l'ambientazione è fitta e molto molto dettagliata Che anche il margine d'azione dei giocatori ma soprattutto dei master è un po' limitato Anche se comunque il master può sempre dire vabbè faccio come mi pare questa è la mia Però comunque in questo modo secondo me stimola molto Sì e eviti... Eviti le dissonanze tra chi conosce molto bene l'ambientazione la, e chi magari sta giocando per la prima volta e non esatto. ci ha giocato per dieci anni e quindi non sa neanche bene come muoversi mentre dall'altra parte, neanche volendolo, si fa per forza del metagame perché conosci meglio l'ambientazione. In questo modo invece l'ambientazione è ben delineata per tutti ma poi quello che succede dentro è libero per tutti quanti allo stesso modo che è un, un concetto, se ci pensi, molto legato alla tavola rotonda dove erano tutti dei pari e quindi questo bello. ti riporta intorno a un tavolo dove siete tutti dei pari perché bello. tutti avete lo stesso potere decisionale sull'ambientazione bello non ci avevo pensato bella come cosa questa <ride> no è molto molto stimolante il tutto proprio sono proprio co contento perché comunque Conoscendovi ormai da diverso tempo avete sfornato solamente ottimi prodotti e penso che questo sia solamente l'ennesimo, ma non in senso, diciamo, dispegiativo, solamente in senso che sicuramente sarà un, un grandissimo gioco. E anche con un discreto seguito, perché... Come dicevi prima, comunque più, più di 500 persone che hanno seguito il Kickstarter e immagino che se ne aggiungeranno anche altre, quindi sicuramente al altre, sì. esatto, ancora 14 giorni, quindi poi si sa sempre, no? gli ultimi giorni dei Kickstarter sono quelli più infiammati di solito, no? dove, dove si tira più la cinghia. Non ho mai capito il perché come, come concetto, però... Ci eh, sono delle motivazioni psicologiche dietro, innanzitutto perché <ride> quando... Ma poco tempo sei più portato a pleggiare Alla, A, o a spendere. spendere in generale infatti se, ci, se fai caso Tanti di quei siti ma anche Le televendite degli anni 80 Erano sempre solo per oggi Mancano certo. solo 10 minuti Ne rimangono solo 3 Quella cosa ti mette una pressione addosso e dici Vabbè lo prendo perché poi chissà che cosa succede Quindi Beh, quello è il primo giusto. motivo Il secondo motivo è che Arrivato alla fine vedi che cosa è stato sbloccato, che cosa non è stato sbloccato giusto. e capisci se ti interessa. In genere nel frattempo si è sbloccata roba e dici ah ok, allora peggio. Queste sono le due motivazioni principali. Principali, certo, fatti hanno assolutamente senso. Bene. Quindi ragazzi, non faccio altro, Claudio, che darvi l'imbocca al lupo, ma diciamo che ce n'è bisogno per diciamo, il seguito, ma già siete sulla buonissimissima strada. E... Lo crepi, lo stai. Giusto D'obbligo <ride> e... Bene non lo so Vogliamo andare avanti O hai anche qualcos'altro da, da dirci riguardo Cotra o... Guarda io farei Un'ultima un passata Su una cosa di Cotra Che è una cosa a cui teniamo molto Prego, volentierissimo. il linguaggio che abbiamo usato nel manuale ne ho parlato ovunque perché è veramente una delle cose che ci ha fatto uh, sudare ma ne è valsa la pena abbiamo fatto un gran lavoro e stiamo ancora migliorando adesso che stiamo reimpaginando e quindi finendo i, i contenuti che, che rimangono da rivedere da, da sistemare anche aiutati da Marta Palvarini di cui oggi abbiamo sbloccato il, lo sto, il social stretch goal sulle affinità quindi grazie di nuovo Marta, con lei abbiamo fatto un gran lavoro sui termini usati all'interno del manuale. Innanzitutto non si parla mai di giocatori e narratore, ma si oh, parla di chi figa. gioca e di chi narra, che è stato difficilissimo Non è da facile, non è facile, no, immagino, non è facile. Non, non, non è, è facile, facile perché non, non siamo abituati a farlo, quindi eh, certo. quando scrivi, e magari scrivi 10 pagine perché sei in giornata diciamo oh, che bello faccio tutto eh? e poi le rivedi tutte perché hai scritto delle frasi dicendo i giocatori fanno no e allora culturalmente è gioco... sei portato a fare una cosa in un certo modo certo esattamente e poi abbiamo fatto attenzione a un sacco di altre cose Il, una delle cose su cui diciamo di fare sempre attenzione ad esempio è che in Cotra non ci sono le razze e le classi ci sono le stirpi e i job le stirpi si chiamano stirpi Intanto perché razza non ha mai avuto il significato che dovrebbe avere, se no. caso dovevamo chiamarle specie, e sarebbe esatto. stato più sensato. Ma ehm, in Knights of the Round, dato che le sette stirpi 5 sono umani più o, o meno eh, modificati, eh, alla fine i Sangue di Drago sono dei mutanti, ma sempre umani sono, e gli altri sono tutti umani. Poi ci sono i Mutaforma Side, che sono l'unica specie autoctona del pianeta e uh, gli android che sono stati costruiti in laboratorio questo vuol dire però che è quasi tutta popolazione umana per differenziarli noi parliamo di stirpi in, di come il popolo a cui appartieni o senti di appartenere e questa è una cosa secondo me sempre in, molto importante nell'ottica uh, di cambiare come si parla di certe cose nei giochi di ruolo perché siamo pieni anche di narrativa fantasy che ti dice Ah tu sei un mezzelfo ma sei stato cresciuto dagli umani e ti comporti da umano Quindi non verrà accettato da nessuna parte perché gli umani ti vedono male e gli elfi ti vedono male Benissimo, ma questo che cosa fa di me? Io a che popolo mi sento di appartenere? Mi sento di appartenere a un popolo oppure no? Mi hanno cresciuto gli umani ma mi sento un elfo Ok, che cosa ne facciamo di questa cosa? Quale cosa scrivo poi sulla scheda? A Che popolo appartengo? e um, in questo caso la stirpe è esplicitamente il popolo a cui appartieni o a cui ti senti di appartenere tu potresti essere un android che si sente di appartenere agli umani delle colonie bene, scrivi che sei un android ma prenditi le eredità dei coloni o viceversa, funziona entrambe le cose sono delle etichette Uh, che sono molto più mobili di quello che pensiamo normalmente e che non ha nessun motivo d'essere rigido come in, in, nella maggior parte quasi tutti i giochi che mettono in scena stirpi, specie, razze come il diavolo le chiama il gioco il fatto che tu sia un nano benissimo, scrivici che sei un nano però se poi è successo qualcosa nel tuo passato la tua famiglia che ti ha cresciuto o quello che sia ti ha reso qualcosa di diverso dal nano stereotipato va bene lo stesso meccanicamente sarai un nano poi ci scrivi che ti senti un umano bene qual è il problema non c'è nessun motivo se meccanicamente non stai rompendo niente allora vuol dire che puoi fare quello che ti senti di, di fare e sì. vogliamo incoraggiare questa, questa cosa anche il fatto di averli chiamati jobs e non classi eh, Vabbè, lì c'era anche il problema che essendo ambientato a scuola, dire la classe poi era l'aula e non, non avrebbe funzionato per altri motivi Un po' ridondante, certo Esatto, però abbiamo scelto di tenere alcuni dei, dei termini di gioco in inglese per non dover definire il genere quindi il tuo job è il tinkerer, non sei il meccanico sei tinkerer senza articolo, senza niente questo vuol dire che Puoi essere un meccanico, una meccanica, un mechanic senza definizione di, di genere in mezzo e va bene per tutti perché in inglese il neutro esiste e in italiano no. Per certo. fortuna i giapponesi usano un sacco di termini inglesi nelle frasi quindi Beh. ci è venuto naturale metterlo senza storpiare troppo la cosa. Avessimo fatto brancalonia per dire non avremmo potuto fare questo discorso perché essendo spaghetti West fantasy certo. non puoi usare l'inglese per fare questi giochetti ma noi abbiamo fatto la Bretagna fantasy anime giapponese quindi perfetto. era perfetto e su questo speriamo di stimolare anche altri editori a fare discorsi di questo genere, noi abbiamo iniziato in realtà a farlo già in Being Human sì. che è un gioco in cui si giocano le divinità che devono abituarsi a vivere come mortali ma um, Lì è tutto scritto in, uh, come se fosse un manuale di autoaiuto per divinità, quindi innanzitutto lì per esempio ci rivolgiamo sempre al tu e non ai giocatori e le divinità, e... non si fa si, si, si parla direttamente al personaggio insomma e poi appunto si parla sempre alla divinità, quindi è tutto scritto al femminile in realtà il manuale, cosa che comunque non è stata facile perché certo. normalmente anche qua si vale siamo abituati certo. al maschile e invece Chiaro. costringerti a scrivere un intero manuale al femminile ti apre uh, a, a delle possibilità che altrimenti non avresti tra l'altro quindi è stato il, la, la causa è stata il voler fare qualche cosa che andasse bene per tutti allo stesso modo il risultato è stato che abbiamo fatto un manuale che sembra un manuale di autoaiuto che tu hai ricevuto perché ti serve non è un manuale di gioco quello che prendi in mano e quella è una cosa che non avremmo probabilmente fatto se non avessimo avuto questa voglia di provare a fare un testo più inclusivo e rappresentativo possibile. No, questa è una cosa che è molto interessante, che vi fa sicuramente onore, perché... Come hai già detto La difficoltà poi di approcciarsi a un testo Specialmente su un manuale Con un, un determinato linguaggio Non è proprio una cosa facile Io per mia esperienza personale Avendo scritto alcuni LARP Quando scrivi il classico background Da, da LARP per i personaggi Ci siamo imbattuti negli anni passati A scrivere dei, dei background neutri E non... Non nego che proprio culturalmente, come tanto siamo tutti cresciuti nella nostra società, purtroppo con i suoi pro e, e i suoi contro, mi sono trovato spesso in difficoltà perché comunque devi scrivere una determinata frase in un determinato modo e il tuo cervello va a, a formulare un, qualche cosa, e poi ti rendi conto che in realtà non è messa in modo corretto. Ecco, no? infatti, è una cosa molto molto bella questa questo molto, credo molto che concluda bello. quello che volevo dire su Cotra però no, ci tenevo perché complimenti ragazzi veramente veramente una figata bene allora chiudiamo il, il capitolo Cotra per questa sera perché il capitolo è ancora aperto e bello acceso e parliamo un attimino di altro allora io avevo pensato beh diciamo che ho pensato alle vostre origini fondamentalmente perché voi non nascete come degli editori, cioè, scrittori di giochi di, di ruolo ma bensì nascete come un gruppo di amici che voleva giocare assieme fondamentalmente e parliamo proprio di Fumble di come è nato perché siete il Podcast, non vorrei sbagliare, ma il podcast più vecchio, numero uno in Italia che è nato in un'epoca in cui i podcast non, non, non se ne filava nessuno, era un'epoca in cui io non sapevo nemmeno il significato de, de, della parola podcast, ma voi già eravate lì, quindi la domanda mia è innanzitutto come, vi è venuto, come ti è venuto, come vi è venuto in mente e come siete Riusciti a vedere così tanto avanti, perché poi adesso il podcast è sulla bocca di tutti, fondamentalmente, come termine, come, come media. E, quindi questa cosa mi interessava molto. Guarda, allora abbiamo iniziato nove anni fa, perché abbiamo iniziato quasi nove anni fa: 2013, Era, mi sembra, 2000, 2013. gennaio 2013. 2013, ok, esatto. Io e Jacopo, uh, che è uno dei quattro fondatori di Fumble come podcast, avevamo già un podcast prima che si chiamava Fider, che trovate ancora su Spreaker se lo cercate, um, che parlava di cucina, cucinavamo mentre parlavamo di robe da nerd, intervistavamo gente e, e poi alla fine si mangiava tutti i giovedì sera, durava un'ora esatta, in quell'ora dovevamo cucinare e poi alla fine dopo la puntata si mangiava. L'abbiamo fatto per sette anni e uh, in realtà non era nemmeno il primo podcast che facevo, io ne ho fatto un altro per i fatti miei tre anni prima e in più ho fatto per pochissimo tempo un podcast in musica setta che distribuivo a delle persone che conoscevo. <ride> um, dato che dopo sette anni avevamo esaurito le ricette che stavano in un'ora, le, le persone cigarette. da invitare la voglia di fare questa cosa abbiamo preso una pausa dicendo eh, ci sono le, le vacanze di Natale ci prendiamo una pausa poi torniamo a fare cose a gennaio a gennaio ci siamo guardati e abbiamo detto ma chi ce lo fa fare facciamo qualcos'altro facciamo qualcosa che non ci sembra un peso doverlo fare e eh, dato che lui non aveva mai giocato di ruolo però ci aveva visto spesso giocare di ruolo perché giocavamo a casa e noi eravamo coinquilini Um, Roberto era la persona con cui giocavo tutte le settimane a D&D, a Pathfinder in quel momento Matteo Antovanelli era il mio amico delle superiori con cui continuavo a lavorare e con cui avevo giocato a D&D dall'inizio fino a quando mi sono spostato a Milano e abbiamo detto siamo in 4. Due che giocavano insieme prima, due che giocano insieme adesso, due che vivono insieme di cui uno non gioca, facciamo il podcast per insegnare a Jacopo a giocare. E da lì è partita, abbiamo fatto le, la, la prima campagna completamente in Pathfinder, nella seconda abbiamo fatto sempre Pathfinder, però abbiamo iniziato a inserire dentro le cose un po' tipo le parole di potere dell'Ultimate Magic, All'epoca anche perché facile. il mercato offriva Pathfinder, quindi... <ride> eh, era, era quello più facile da trovare, soprattutto esatto. um, finché non entri nelle community è molto difficile trovare certe cose. Però... O hai un negozio di fiducia molto illuminato che ti dice sì, bello Pathfinder, però guardati altra roba e te la propone lui. O sei in un gruppo di giocatori molto variegato e per caso finiscono su dei giochi e li portano nel gruppo allora vedi altre cose ma se no di tuo è molto difficile, soprattutto lo era 10-15 anni fa adesso con tutti i podcast che ci sono è un po' più facile nella seconda stagione comunque avevamo già iniziato a inserire delle cose perché le parole di potere hanno cambiato completamente il, il nostro modo di, di giocare secondo me uh, perché non avevamo più gli slot incantesimi è uno, una regola opzionale che c'è in Ultimate Magic di Pathfinder e noi l'abbiamo presa, l'abbiamo potenziata un pochino, quindi tutto era diventato parola di potere. Tutti avevano solo le parole di potere e si facevano delle cose che nel manuale non c'erano ed era molto divertente fare le cose che nel manuale non c'erano. Quindi secondo me è stato lì l'inizio della nostra fine, se vogliamo metterla in questi <ride> termini. Tanto che dopo abbiamo fatto ancora un po' di D&D e poi abbiamo iniziato a provare qualsiasi cosa. Tutto. E ti dirò è stata lungimiranza non lo so è stato culo può essere anche che sia stata solo fortuna però sta di fatto che era ideologicamente qualcosa a cui noi ci sentivamo vicini un po deriva anche dal fatto che uh, io sono sempre stato molto vicino alla questione open source licenze alternative creative commons tutta quella parte di, di contenuti lì che in quel momento storico era uh, terreno fertile per quanto riguardava l'audio, perché i blog erano un po' già in uh, sovrappopolamento, sovrappopolazione. Video, era ancora difficile uh, puntare sui video perché richiedevano molta strumentazione, uh, molto tempo e le piattaforme comunque non erano ancora così fighe come oggi, c'era cioè, solo YouTube. C'era Vimeo, però Vimeo era Vimeo, un po' sì. con la puzza sotto al naso, poi avevi dei limiti e YouTube invece ci trovavi troppa roba, quindi era difficile capire che cosa stavi facendo. Nel podcast invece era un po' tipo le radio libere negli anni 70, una cosa un, un po' ancora panchettona sotto certi punti di vista su come veniva gestita, tanto che noi avevamo un feed RSS che modificavamo a mano con i link alle cartelle di Dropbox perché non avevamo i soldi per l'host <ride> eh, e quindi siamo partiti veramente allo, allo sbaraglio però era qualcosa che eh, idealmente era vicino a quello che già ci piaceva fare e a come ci piaceva parlare di quello che facevamo e dei contenuti che consumavamo e semplicemente ci siamo trovati nella nostra nicchia perfetta poi si è aggiunto il video perché nel frattempo è diventato facile farli Beh, sì. eh, YouTube ha iniziato a permettere di fare le, le dirette live e quello ha sbancato tutto quanto. Prima fare una diretta in video era una cosa impensabile, prima di YouTube. Si poteva tecnicamente fare, ma doveva avere dietro un, uh, un complesso tecnologico che l'essere umano medio non aveva. L'audio sì, l'audio era molto sì. facile da mandare in diretta da qualche parte. E quindi abbiamo iniziato per quello e... E adesso sono nove anni e continuiamo a farlo perché io ho questo animo da samurai per cui se mi sono preso un, una briga la porto avanti e tutte le settimane si fa una puntata di fumble a meno che non ci siano delle incombenze talmente grosse certo. che ovviamente siamo costretti a saltare L'imprevisto genere... è sempre eh, ma anche lì gli imprevisti, imprevisti sono veramente pochi e... Quest'anno eh, ovviamente salteremo una puntata durante Lucca, ma perché non ci sono io che sono quello con le chiavi per fargli streaming. Alternativamente, se io ci sono, una puntata si fa. Perché basta essere in due per fare una puntata. Come dicevo prima, basta fare un flashback. E infatti quello abbiamo iniziato a fare quando ci siamo trovati una sera ehm, all'inizio della seconda stagione di Fumble... In cui dovevamo essere in 5 e 3 erano malati e siamo rimasti solo io e Jacopo. E ci siamo guardati e abbiamo detto che cosa facciamo? Rimandiamo, mm. però abbiamo detto che lo giochiamo, però siamo solo in due. Che cosa si fa di ruolo in due? E allora abbiamo fatto un one page dungeon in cui io facevo il master. Era un dungeon pensato per giocare in una persona sola. Io facevo il master, ho fatto i png, lui ha fatto il suo personaggio nel passato... Del proprio personaggio È stato il nostro primo vero flashback E da lì siamo andati poi avanti A farne a bizzeffe E quella cosa ci ha, ci ha veramente svoltato Un po' perché con la scusa del flashback porti avanti la storia Ma soprattutto con la scusa del flashback Giochi dei giochi diversi Noi nei flashback A parte in Cotra perché sono costruiti nel sistema Non abbiamo mai usato Lo stesso gioco con cui giocavamo la campagna e per flashback diversi nella stessa campagna usavamo giochi diversi, perché ogni gioco ti racconta una cosa specifica per cui quel gioco è stato scritto. Se fai una, mm. un flashback con Blaze in the Dark non è la stessa cosa che farlo con Fiasco, anche se stai parlando di criminali di terza categoria. E quindi uh, questo ci ha permesso di spaziare tantissimo e di vedere aspetti che non avremmo mai visto facendo flashback anche con lo stesso gioco. Cioè, se avessimo fatto tutti i flashback con Pathfinder, non sarebbe stata la stessa cosa. Farli con tutti questi giochi, invece, sì, è stato un punto di svolta, che poi è uno dei motivi per cui abbiamo iniziato a fare giochi, probabilmente. Ma poi siete anche diventati, diciamo, un punto fisso della community, perché effettivamente quando ti collegavi a... Ai podcast uh, o, uh, o alle live uh, di Fumble, ogni volta c'era. proponevate qualcosa di. di nuovo, fondamentalmente. Quindi, è eh, anche stato. anche stata, diciamo, un discorso di, di divulgazione del gioco non indifferente, perché. Poi è anche grazie a questo che la gente, oltre come tu, grazie alle community, a influencer o quello che è, ma anche proprio chi vede effettivamente il gioco giocato, che poi si convince di, di comprarli, di, di prenderli o no. Quindi anche da, da quel punto di vista lì avete fatto, secondo me, un lavoro un lavoro eccelso Comunque, no, veramente una bella scelta Credo storia. che parte del modo in cui abbiamo fatto il podcast in questi nove anni sia che non abbiamo mai cercato di monetizzarlo, eh, mai, è il che ci ha dato la libertà di fare veramente quello che avevamo voglia di fare, con la qualità che avevamo imparato negli okay. anni di podcast precedenti e con i video e tutto il resto, però eh, non avevamo nessuno che ci diceva per favore giocate al mio gioco, e vi pago. Non è mai successo e probabilmente mai succederà e va bene, così. Ma, ma, ma e allo bene infatti, tempo, così. E allo stesso tempo, se volevamo giocare anche delle robe strane che risultavano aliene a chiunque, al massimo salterai la puntata se non ti piace. Non è un problema. Ne certo. abbiamo 666 tipo, quindi anche <ride> se ne salti una non è un problema. No, no, infatti... Infatti, ragazzi, cioè, veramente proprio, avete dato via un mondo qui in Italia che era proprio un mondo sconosciuto ai più. Quindi complimenti davvero. Bene, io ho un'altra. Un'altra domandina in canna. Vai. Allora. Abbiamo parlato di Knights of the Round Academy. Abbiamo parlato del di Not The End abbiamo parlato di, diciamo, altri giochi altri progetti che avete portato avanti tra i più recenti abbiamo Green Oaks, abbiamo Trincea di Roberto De Luca abbiamo Trincea 1917 di Helios puff. ha caduto in collaborazione con Helios così. la mm -hmm. mia domanda è come nascono i vostri giochi di ruolo cioè chi è che parte con l'idea come poi quando c'è un'idea che immagino tanto tutto partirà molto in fase embrionale poi come viene sviluppata cioè qual è il trucco di, di pubblicare un gioco che poi ha un successo incredibile allora l'ultima domanda è diversa dalla prima domanda che mi hai fatto e risponderò prima all'ultima domanda, Vai. il trucco è playtestare tantissimo uh... Fare tanto blind test, non solo playtestare, quello serve tantissimo, fare blind test è più importante, cioè dare il tuo gioco in mano a qualcun altro e dire io non ti dico niente, leggilo, giocalo e poi dammi feedback. Quella è la cosa più importante da fare in qualsiasi caso, anche se volete fare un gioco da una pagina eh, in cui non si tirano i dadi e devi solo pescare una carta per vedere se funziona. Fatelo giocare a qualcun altro senza dirgli niente, senza che lo giochi con voi, perché è l'unico modo per capire se quello che ho scritto è comprensibile, funziona per me perché l'ho scritto io e quindi funziona, oppure funziona perché effettivamente è una meccanica che sta in piedi. Poi non è perfetto, non deve, non deve nemmeno essere perfetto, deve essere comprensibile e funzionare nella sua minimità uh, di quello che vuoi fargli fare. Quello è il segreto per fare dei giochi di successo. Poi il come nascono, quello è tutto un altro discorso. In genere i miei giochi nascono perché eh, passo delle serate insonni in cui non mi addormento e allora mi metto a scrivere. Butto giù delle idee, la maggior parte poi vengono abbandonate, però ogni tanto c'è qualcosa che il giorno dopo dico «Mh, mm, ok, potrei pensare di fare qualcos'altro». L'alternativa è, e questo invece è la, il processo più strutturato, prendere un tipo di narrazione o di comunque uh, avventura o come volete chiamarlo che vi interessa giocare e che non avete modo di giocare perché non c'è un gioco che vi soddisfa ne strapolate quali sono i trops, quali sono le particolarità quali sono uh, le cose da evitare di quel genere le mettete su carta e da lì iniziate a dirvi ok questo trop è interessante per me? Sì, no. Ok, se è interessante, come lo posso rendere? È meccanicamente da rendere uh, nel gioco? È solo qualche cosa di flavor sulla scheda? E da lì inizia a costruire. Inizia a costruire prima il, um, la sensazione, il mood che vuoi trasmettere con il gioco. Le meccaniche? Ci sono meccaniche che puoi andare a pescare dove vuoi che poi puoi fare fine tuning uh, delle, delle piccolezze una volta che... Hai capito che stai andando nella direzione giusta con il mondo. Per dire un esempio, German Democratic Republic. Sì. Col eh, Gioco di spie, esatto, gioco di spie. Lì sono partito perché avevo appena guardato Atomica Bionda, ho detto, bello, <ride> vorrei fare un gioco in cui si gioca Atomica Bionda. Ho guardato, dato che poi sono appassionato di film di spie, mi sono fatto una bella lista di temi ricorrenti nei film e nel, nei libri e nelle narrazioni di spie. Uh, la prima cosa che è saltata fuori in tutte le cose che mi sono venute in mente era il doppio giochista, quello che dice di essere di un'agenzia ma poi alla fine ti tradisce, ma poi alla fine non era veramente il traditore. Quella cosa doveva essere centrale, perché era quella che tornava dappertutto, insieme al i personaggi non hanno veramente un nome, hanno un nome in codice. Il loro nome è sempre irrilevante anche james bond che è james bond e tutti sanno che lui è bond james bond è un nome che viene afficcicato a diversi personaggi però l'importante è che lui sia sempre 007 e se ci fate caso infatti è un micro spoiler ma ve lo dico prima è uno spoiler nell'ultimo 007 quando lui inizia, lui non è 007, ma quando l'azione ricomincia veramente a entrare nel vivo, gli viene restituito il titolo di 007, perché è quello il nome importante del, del personaggio, non James Bond. Quindi queste erano le due cose che secondo me dovevano esserci assolutamente nel gioco di, di spie. Mi sono domandato cosa ne avrei fatto di queste due cose. Del nome ho semplicemente preso la scheda, ho fatto la scheda intera e poi ho tirato una riga nera sulla, sulla riga del nome quello è stato l'inizio infatti se prendete le schede di German Democratic Republic la casella nome esiste ma non ci potete scrivere niente perché c'è una pennellata nera di quelle da documento secretato rimane solo il nome in codice qualcosa lì sotto potrebbe esserci scritto ma non lo saprete mai l'altra cosa era il doppio giochista mi sono domandato che cosa potevo usare di prop fisico per rendere la questione del doppio giochista uh, la scelta iniziale poteva essere quella più ovvia perché le hanno tutte in casa, delle carte che più o meno svolgono lo stesso ruolo di una tessera del domino finché è coperta, la sai solo tu stai giocando a poker praticamente, a carte coperte bene, rimane lì e le carte da poker in realtà sono qualcosa che torna spesso nei, nei film di spie, perché la scena al casino, la scena in cui entri in una bettola e stanno giocando a poker, c'è sempre. Però non mi soddisfaceva del tutto. E non mi soddisfaceva del tutto perché um, un po' era qualcosa di già visto. Le carte sono spesso usate nei giochi di ruolo al posto dei dadi. Sì, davvero però non ho mai trovato soddisfazione, uh, tranne in trincea perché vengono usati in modo completamente diverso e non per l'alea del, delle prove. E in Greenhawks. E in Greenhawks, <ride> ma perché quella è un'altra cosa a parte. <ride> lì. In Greenhawks è, è l'ignoranza che vince, quindi vabbè. Mi sono domandato che cos'altro allora avrei potuto usare che mi permetteva di, uh, con un solo strumento, risolvere le prove e avere un doppio giochista e ho pensato all'effetto domino cioè quello che poi succede nella fine nel finale di tutti i film a Tommy Cabionda in particolare quando inizia a cadere il primo il primo pezzo tutti gli altri scendono facendo un'escalation molto veloce quella è una cosa che con le carte non puoi fare ma con il domino tutti hanno visto i video e l'hanno fatto anche da piccoli e eh, forse anche da grandi Tutte quelle belle strisce di domino che poi fai cadere il primo e cadono in fila. quello è l'effetto domino? E infatti è quello che poi è diventato un pezzo della meccanica di, di GDR. Quindi il segreto per, per me, però questo è importante, è per me. Non è l'unico modo di eh, ideare dei giochi. Potrebbe anche non essere il migliore. È sicuramente quello che funziona per me. Ognuno deve trovarsi la, la propria strada, ce ne sono diverse. C'è anche chi parte da una ricerca di mercato e poi va al contrario, no, certo. quindi uh, è, è un percorso completamente diverso, ovviamente. Ma non è che sia più o meno adatto, sicuramente il Genesis, che è il mio sistema preferito, è partito prima da una ricerca di mercato e poi è andato sul design, sì. non il contrario. Sì, direi di Per sì. quanto io gli voglia bene. Sì, sì. E, e quindi ecco eh, Kotra in realtà ha fatto più o meno lo stesso percorso nel senso che mi sono domandato che cosa mancano di End per giocare gli anime come voglio io e ci ho aggiunto i pezzi poi facendo fine tuning delle meccaniche finché non trovavo quella che mi andava bene Clotos è iniziato uh, perché io odio i punti esperienza e quindi volevo un modo per dare al giocatore uh, la possibilità di avanzare di livello tra molte virgolette però volevo anche mettergli davanti una, una scelta pesante di quando deve morire allora il tuo personaggio, perché se puoi diventare invincibile all'infinito non è più divertente. Non, non c'è più motivo di giocare se tanto Beh, vinci sempre. I fili del destino. E quindi, no. e quindi devi consumare i fili del destino e poi quando consumi l'ultimo sai che il tuo personaggio muore inesorabilmente. Questo è il percorso che faccio io con i giochi. Ok. Allora. Interessante, interessante. Tutto il, il percorso creativo, come dici tu sì, giustamente poi ognuno la prende, diciamo, a suo modo, però, il processo che c'è stato dietro a giochi, specialmente a quelli che ci hai detto, è decisamente interessante. E poi diciamo che è un sistema che funziona perché poi i giochi hanno avuto il, il loro successo, quindi è un sistema approvato, ecco, è funzionante. Va bene, siamo quasi sul, sullo scadere, diciamo, sul, sul finale della nostra chiacchierata, Claudio. Io, beh, visto che mh, faccio un'ultima domandina veloce, ma uh, visto che... Mh, Due giorni fa, mi sembra, sì, lunedì, è stata lanciata una bomba non indifferente, una bomba che si è sentita esplodere, diciamo, in tutta la nostra community, che eh, avete annunciato, ma la Project Studio ha annunciato in collaborazione anche con voi, il gioco di ruolo di uno degli anime, secondo me, più fighi che sono mai usciti in assoluto, e che ha, mi ha anche accompagnato... Per parte della mia adolescenza, quando lo, lo trasmettevano su MTV, sull'Anime Night. MTV Anime Night, esatto. che bei ricordi. Che, che figata. Che è Cowboy Bebop. Ci vuoi dire sì. giusto due paroline? so che non potete ancora dire molto sul progetto, Dir però... Dirò, dirò quello che posso. Innanzitutto dirò che il mio nick, One Night arriva da Cowboy Bebop, quindi... Per me è stato veramente centrale nel <ride> diventare la persona che sono. Cowboy Bebop mi ha plasmato tantissimo. Quindi, quando Mike è arrivato e ha detto a me e a Claudio Pustorino: Ah, ci potrebbe essere l'occasione di fare il gioco di Cowboy Bebop?, io ho lanciato mutande <ride> sul palcoscenico di Mike. Ehm, ero, eravamo, sia io che Claudio, oltre ogni nostra più rosea aspettativa con questa. Possibile collaborazione ci siamo messi al lavoro subito e abbiamo fatto esattamente quel processo che ho appena descritto io mi sono riguardato in meno di 24 ore tutto <ride> bebop. ho comprato un libro che eh, racconta puntata per puntata la sinossi i personaggi gli ambienti e i temi trattati in ogni singola puntata di cowboy bebop ho fatto una bella lista segnandomi sul libro che cosa erano i punti che tornavano spesso ehm, quali erano i temi che tornavano spesso abbiamo fatto una bella lista di, di queste cose abbiamo detto ok come possiamo mettere meccanicamente in gioco questi aspetti che per noi sono i quattro fondamentali aspetti del, del gioco abbiamo scritto dei pilastri e da lì siamo partiti ovviamente è un gioco che eh, come è ovvio deriverà un po' da quello che abbiamo che abbiamo già scritto prende molto da not the end come filosofia anche questo ovviamente Giusto. e posso dire che userà i dadi da 6, solo i dadi da 6. Ah. Uh, e che la meccanica di risoluzione sarà più veloce sicuramente di quella di not the end e di cotra um, mm. questa è stata proprio una richiesta anche di di mike e di don't panic games che in realtà sono gli altri uh, sì, esatto. l'altro editore che con mana project ha deciso di, di fare il gioco ovviamente in partnership con la Sunrise grazie Sunrise noi siamo lo studio di, di design del gioco vero e proprio ma loro sono gli editori e una delle richieste che ci è stata fatta è stata proprio velocizzare il gioco e effettivamente sia Not The End che Knights of The Round hanno delle prove che sono molto sentite ma che per questo motivo sono un po' più lente della, della prova normale di un tiro dado a sommo risultato e so se ce l'ho fatta. Stiamo cercando di trovare la via di mezzo perché non vogliamo dei risultati binari, riuscito o non riuscito, non vogliamo metterci così tanto a risolvere una prova. La via giusta in questo caso sta nel mezzo, quindi, eh, quello è l'obiettivo a cui stiamo cercando di arrivare. Bello, bello, bello. Sfrego le mani, mi sfrego perché. Sarà un prodotto, un prodotto molto molto atteso, ma proprio anche da tutta la, la community, anche perché, cioè, chi non conosce, diciamo... In questi mesi tu Cowboy non hai idea Bebop. di quante volte mi è capitato di leggere in una chat, in un forum, <ride> in un server di Discord, che bello Cowboy Bebop, con cosa potrei giocarlo, io ero lì. Ah. <ride> non te lo posso dire, ma però... potevo dirlo. <ride> Adesso, adesso potete prossimo. dirlo, c'è cioè solo da, da pazientare un pochino, ma adesso potete dirlo. Una cosa importante, uh, sul sito di Mana Project al momento c'è un form di registrazione per registrarsi come playtester. Andate su manaprojectstudio.com uh, e iscrivetevi, perché così vi mandiamo appena sono pronti e sistemati... I materiali di playtest perché come dicevo prima la cosa più importante per fare un uh, gioco di successo è fare blind test. Farlo noi altri, sì. il gioco l'abbiamo testato per otto mesi con dei gruppi di playtester, abbiamo fatto tre gruppi di playtester che poi si sono un po' mischiati. Secondo noi funziona, comunque arriva uh, da delle esperienze che, che ci siamo portati dietro di tutti gli altri giochi, quindi... Con noi ha, ha funzionato Ora si tratta di scoprire Se funziona anche con voi E certo. Più siete meglio è Perché il gioco diventa più solido e robusto ah, Io finita questa talk Mi vado subito a scrivere Almeno Sono troppo curioso Troppo troppo curioso Eh se, se Quando ci vediamo sabato Potrei avere qualche cosa Che mi sfugge dallo zaino Oh magari magari Ma va bene va bene sabato sì perché ricordiamo a tutti che sabato ci sarà il free RPG day a milano alla casa dei giochi ci saremo noi come associazione login ci sarà claudio con il gruppo di fumble gdr assieme a tanti altri gruppi e editori così per festeggiare questo giorno fighissimo e bellissimo che è il, gio il giorno su dedicato al, diciamo, ai giochi di gratuiti tra virgolette che è un bellissimo evento e giocheremo dalla mattina alla sera come dei pazzi per, quindi per chi è in zona o per chi non si è ancora iscritto sono rimasti pochi posti a vari tavoli quindi fatelo assolutamente Bene Claudio, io non posso fare altro che ringraziarti tantissimo per l'interessante chiacchierata che abbiamo fatto e per aver portato qua da noi anche le tue esperienze di, di, che hai portato avanti, che hai avuto modo di sviluppare in questi, in questi anni di attività all'interno della nostra community. Quindi grazie mille per, uh, per tutto grazie e grazie a voi. Di nuovo ti faccio un grande in bocca al lupo per il Kickstarter di, di, crepi. di <ride> Cotra che andrà sicuramente alla grandissima. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito dalla chat e che ci vedrà anche in futuro in differita sia qui su Twitch che su YouTube. Eh, vi ricordo l'appuntamento, l'ultimo appuntamento settimanale che dovrebbe essere venerdì con Valentino. Ma ancora rimane un mistero tra domani e dopodomani. Faremo sicuramente uscire un post. Ci sarà o no questo appuntamento? Se no, ci vediamo eh, direttamente lunedì prossimo che inizieremo a giocare ad un qualche cosa. Ma non voglio ancora fare spoiler, lo diremo nei prossimi giorni e direi che per un di quattro chiacchiere da oggi è tutto vi ringrazio di aver partecipato grazie di nuovo Claudio e ci vediamo alla grazie prossima ciao ragazzi